Dicono che il tempo lenisce e cura Che tutto riprende, ostinatamente gira Che prima o poi ti abituerai al vuoto E tutto sarà normale perché va così Ma così La verità è una crema solare nuova Sulla scrivania di chi non voleva partire Di chi aveva ancora un raggio di sole in testa La sana follia di non dire adesso basta Basta credere A sostenere il vuoto, l'abitudine di non sentire il suono del tuo nome e della. Questa sera, ciao! Ma tardo che vado a fare un aperitivo con un amico. Ma, io Ma non torno a pranzo!